Buonasera a tutti, siamo al Surf Marketing Connect, alla tredicesima edizione, e sono in compagnia di Alessio sì. Pumaro. Sì. Ciao Alessio, Ciao. che ha appena concluso il suo intervento nella sala Google Tool. Alessio, tu ci hai parlato di voice search sì. e ci hai fatto una panoramica molto esaustiva sui numeri e le percentuali che riguardano questa nuova tecnologia. Puoi sintetizzarceli e puoi darci una tua opinione a riguardo? Sì, allora i dati parlano di un. Di, di, che le ricerche vocali diventeranno circa il 50% entro il, du, entro il 2020, poi altri dati interessanti sono uh, che mh, i dati di show, cioè gli introiti derivanti dallo shopping vocale uh, passeranno dai 4 miliardi ai 40 miliardi entro il 2022, ovviamente stiamo parlando di dollari e stiamo parlando di Stati Uniti dove il mercato è più avanzato, però sono dati che servono soltanto per capire il trend che avremo Certo. Perché poi quando arriverà da noi sarà uno tsunami. Okay. Altri dati interessanti è che entro il 2022 ehm, le, i consumatori coinvolti nello shopping vocale passeranno dal 5% al 50%, quindi avremo il 50% dei consumatori che acquisteranno tramite voice. E quindi hai parlato per l'appunto di tsunami, quindi ci hai lasciato intendere la portata di. chiaro di questa nuova tecnologia sì. in quali ambiti pensi che potrà essere più disratti? Secondo me gli ambiti più interessanti per questa tecnologia è sicuramente l'e-commerce Ok. perché ci sono già ad esempio UniEuro ha appena lanciato la sua app che secondo me è ancora abbastanza acerba perché non ti permette di acquistare ma ti permette soltanto di controllare l'ordine ad esempio però sono gli step precedenti ad arrivare a, allo shopping vocale Certamente. E al di là dello shopping, eh, pensi che anche il lato accessibilità e quindi eh, per rendere i siti web più inclusivi anche alle persone con difficoltà, certo. questa tecnologia possa essere una buona leva? Sicuramente sì, perché come dallo schema che ho mostrato nello speech, eh, l'utente può atterrare nel sito e attraverso un elemento sonoro l'utente può accedere a, a dialogare direttamente con l'assistente vocale. Quindi una persona... Eh, cieca, ad esempio, può, potrà eh, accedere al sito web e potrà eh, sentire i contenuti letti dall'assistente del, del, vocale. Benissimo, anche quindi un impatto economico ma anche sociale certo, importante assolutamente di questi sì, strumenti. Assolutamente sì. Benissimo, ti saluto Alessio chiedendoti Bene. una tua opinione su questa prima giornata del Search Marketing Connect e anche sul... Ecco sul tuo intervento che abbiamo visto essere molto seguito attentamente. Ah, io sono, sono contentissimo di essere qua, per la prima volta sono speaker, per me è la prima volta, quindi sono contentissimo e rimarrò anche domani per seguire anche gli altri interventi. Benissimo, allora ringraziamo ancora tutti e buon serio a me. Grazie Ciao a Alessio. Ciao.